<ride> non oh, fa ecco la puntata, eh? Ho capito ma non farite no, Iniziamo sempre i video che rido Sembra che sono un coglione Si, si faccia una domanda si dia una risposta <ride> Splash Buonasera ingegner. Buonasera, avvocato. Belli carichi stasera. <ride> Assolutamente, ragazzi. Bentornati nella carriera COP. Co Siamo riusciti a ritrovare dove stava. Quando ci apprestiamo a questo gioco, io ho quella sensazione come quando, sai, ci sono i film di paura, c'è quel gruppetto. E tu sai che uno prima o poi morirà, ma non sai quale. <ride> E io mi aspetto la stessa cosa Chissà che succederà stasera Io mi e... sono accorto adesso che questa qua è la terz'ultima gara della stagione Ne mancano tre, bravo, terz'ultima Attenzione, attenzione ah difatti quindi si corre in Giappone Eh, ecco, questo magari potevamo anche dirlo e già che ci siamo andiamo a vedere sulla classifica vabbè la, la classifica diciamo lasciamo perdere la parte superiore senza che dimo sempre gli stessi nomi tanto ce ne frega niente comunque andando alla ciccia l'ingegnere è in decima posizione con la sua Alfa Romeo e poi ci sto io in dodicesima posizione con l'Alpin a 38 punti io poi stasera ho un problema tecnico grosso perché quei coglioni dei youtuber no? che fanno i video <ride> lei non so se si è mai reso conto ma tanto mi gli occhiali mentre facciamo le gare quindi sì. ho visto un video di uno youtuber che dice usate il sapone per i piatti perché così gli occhiali non sappannano, no?". Allora io da bravo imbecille gli ho dato retta e mi sono andato a lavare gli occhiali col sapone di piatti <ride> Con lo svelto Esatto Quindi ho adesso gli occhiali in faccia che sappannano uguale ma puzzano di limone per sto a sturbare Arriviamo a avanzare perché tanto non penso che c'è i miei soldi per fare altre cose No, è che parla bottiglia. <ride> <No. ride> Oh, guardate, si sono diciamo una lita. Cosa vorresti fare dopo aver appeso i guanti al chiodo? Grazie. <ride> <ride> mi sa che stava guardando pure l'ora. Carriera, Andiamo al weekend e di fatto. gara. Weekend Andiamo al weekend di gara, ingegnere. Andiamo. Non può piovere per sempre. Esatto. Piove il corpo. E infatti, non piove. Vedi, bastava Beh, non dire non so questa frase. Nella... Allora, io mi... mi... a me. girando. sta eh, gira, eccoli così. Come? Non so perché, che a te piove. No, perché. No, no. no è tipo, a me sta girata tutta la... la cosa a sinistra. Pensi proprio che se pioveva, mi girava a me la cosa a sinistra. Boca, al momento della verità Ricordi a spengere l'hotlap Boca, sta in mano, stai in una botte di ferro e Dicevano così pure sul Titanic però, quindi... Un secondo, primo Ecco, Verstappen mi ha appena fregato la polla, mannaggia a lui il primo era lei ovviamente In sordino diceva Avevi paura di dirlo Perché poi si incazza Sto tra le due ass Le ass sono sempre ultime Dove cazzo devo andare a finire Vabbè, ma Adesso in questa versione del gioco le ass sono più veloci Di chi? Di Sbirulino? <ride> ah. Ma io cerco di tirarla su Ingegnere però lei non si deve buttare giù così No cazzo! È un no cazzo di soddisfazione, avvocato. <ride> no, è un no cazzo e basta, porca Ho Ma sono girato a box, non sono girato. Vabbè ci sono due o tre persone davanti. Però di solito mi è sembrato di vedere che sono abbastanza intelligenti dalle vasse. Eh? Ok, si sì, è abbastanza levato Eh sì, no, no, questo lo devo concederglielo, in qualifica si levano dai coglioni di solito. È Schumacher no, però. Ho perso un po'. Sedicesima vaffanculo Vedete, ho fatto tutto il suo resino per non, per, non, per non cambiare di una virgola Che palle, però. Quarto. Porca zuzza, porca Porca zozza, quarto. <ride> vaffanculo. 17. <ride> <ride> io, io, io che devo dire? Primo Hamilton 38-89. Io sto quarto con un decimo. E l'ingegnere eh, è. 17. Un secondo. 17. Un secondo. Cioè, mamma mia, 17 macchine in un secondo. Tanta roba, eh. A questo punto mi cambio tutti i componenti, sempre se ovviamente riavvieremo e quindi zererà il tutto. <ride> Ho preso 18.000 penalità per cambi di pezzi del motore. Fai da avere una macchina che si accenda almeno. Attenzione, qualcuno ha preso penalità però, perché... E infatti io parto terzo, non quarto, perché Hamilton ha preso penalità, mi sa. So. Bocca al lupo, ingegnere. Bocca al lupo, poi... Il mistero di Fatima, di come si parte su questo gioco. Oh incredibile, no infatti di dicevo incredibile, abbiamo una partenza, difatti no. L'ho passato tutti, grazie. Invece a me non mi ha passato nessuno. Right, Nulla mi può fermare adesso. Com'era il proverbio? L'unico limite è il cielo. Ah, pensavo storto o morto volevi. <ride> ah, non <devo> vuoi faride. <ride> Ti che Ok Gli ho passato questi due Imbecilli Mi ributto all'esterno Questo non se farà sto sorpasso Oh, so. uh, mortacci tu Alonso Mortacci tu Alonso Invece io ho fatto esterna Al tornantino Eh, sainz, non ripio Bella lei, non ripendo Io non prendo botta se è dodicesimo Porca puttana, porca matosca, porca, porca. Capoca, che è successo? Mi sono girato come un coglione Capoca Mannaggia la madosca, vaffanculo di a*****o Suoi ruote a 300 gradi Non so chi cazzo è arrivato adesso Io Ah ecco Tutta colpa di Sainz Poi Sainz anche già l'altra volta l'ha... Mannaggia la mia L'ha fatta girare Ah, è vero, si, sì. sa panoramica Si, sì, sa la panoramica Sa la panoramica <ride> Sara, Vabbè, ah, comunque. Storto o morto? Storto o morto, esatto. Finisce sempre che sto dietro a lei, Beh, cioè, cioè. perché per acchiappare caso lì sto facendo delle curve un po'... diciamo a cazzo di cane, quindi. Eh sì, io per acchiappare lei. Oh, uh, uh, mamma mia, come si è avvicinato velocemente. Attenzione, attenzione, attenzione. Grazie a voi. A voi a favore, a, voi, a voi. <ride> <ride> No, ma... A... <ride> Per adesso. Io sono basito eh. cioè, dillo, dillo, stava a rosicare Non riesco a parlare Ansetta, mia disculpa, voglio dire A tua disculpa cosa? Affanculo Asetta, non riesco a parlare eh, Io non riesco a parlare, perché non ho parole Un assassino, che errore Che, che è, è successo? Sei bloccato tutto Tipo la gavi a un certo punto Mi te sei avvicinato tutto un botto Tutto insieme Ma mo il bello è che quindi non ha preso manco il risultato E tocca la rifalla no Poi dice no network connection Porca Cioè allora se noi non volessimo registrarla Ci ritiriamo Tanto prima eravamo morti tutte e due E il video io lo faccio uguale No no invece... no Dio Dio ci ha dato questa possibilità <ride> Mi piace il suo approccio religioso. Sì, eh, ti dico. Anzi, stasera ma stavolta Mi hanno, hanno passato ancora di più del solito. Non so coscienza Ma passato tsunoda Ok, è il mio classico latifi me mi sono sbognato Ok, una bella partenza Per poi avere subito dopo, insomma Sì, esatto Spalla di tsunoda così si impara Ho fatto una... Ha staccato un po' in infima Io ho fatto un po' una zozza tsunoda, Ma ci sta sempre bene Ok Mi sono anche... Mi sono nuovamente sbarazzato di Ocon. Bene, io mi sono sbarazzato... Di Alonso forse. Vediamo oh, che ci ho un po' pensato, ma ci sono riuscito. Adesso eh, passo Albon a 130R. Sono anche leggermente fuori, però. E sei fuori? A male estremi. Male avvicinati... tutto ormai, ingegnere. Me... Adesso l'inseguimento di Vettel. Ma eh, che c'è avvocato, non parli, sei concentrato, sei concentrato. <ride> no, è che Sainz, siccome c'ha le corna lunghe, brevità, che mi frena un'altra volta. Quindi, mo, se io non lo passo adesso, lì giù a discesa, io so che lui mi frena. Quindi, mo, mo schifo. Prevenire è meglio che curare. Prevenire è meglio che curare. Come diceva il dentista della, della menta dentro, che la sapeva lunga, oh, Sainz. Cioè Sainz è andato lungo al tornantino okay. Sorpasso illecito, gli ho dovuto ridare posizione Io, guarda, veramente è incredibile quello che succede Science, sta succedendo con Sainz questa gara Ho sorpassato Vettel Mamma mia che sorpasso che gli ho fatto Ha ah, sbagliato, mi è venuto addosso con la pancia sulla mia Stile quando si danno le panzate in, in discoteca con le discoteche <ride> frequentavo, che si danno le panzate. Yeah. Discoteca XL. Magnus, un se ne sei mio. Sei fuori. Vai Gasly. Ti punto? Ti punto Gasly. Anche tu hai andato a 130R. Sei fuori. Ottima okay. entrata, tutto liscio. Siamo felici con questo. Dai entro nel box, non so di bene. Il nostro destino è legato da un filo, ingegnere, ma sta dietro. No, un filo un po' lungo però perché. <ride> 8 secondi. <ride> gente ai box. Tanta gente che riesce dai box. Alonso ha ripassato e Sainz mi ha ripassato. No, le quelle oh, questo, Che cazzo succede le quelle create? Leclerc non mi ricordo dove stava Potrebbe essere sia una notizia positiva che una notizia negativa Esatto cioè, Sai, questo non l'ho mai picchiato Questo mio è nuovo non l'ho mai picchiato prima Attenzione, Leclerc ha sbagliato la frenata Ah no, sono dietro Sainz, attenzione Incredibilmente eh. Sono tornato nel posto dove stavo Dopo il giro di V-stop non ci avrei creduto manco io che sarebbe successo Cioè se riesco veramente ad andare a punti a sta gara, veramente, datemi il Nobel <ride> Ok, picciardo sul passato Taglie ah, yeah. Ok, ho respirato eh Mi sembra un buon inizio, avvocato Vero? Botta si levi. Ok. 3,9 secondi. Manca solo l'ass però. Sta bello lontano. Sto due secondi. Vai vai. Tutto qualcuno mi ha levato il giro veloce, non so chi è stato. Eh, sono stato io, ingegnere. Avvocato <ride> Oh, errore di Rasse. Ah, che ha inchiodato! Ah, ha inchiodato! Annaccia miseria, vabbè. Niente più Nobel, là, vabbè <ride> Come niente più Nobel? Niente più Nobel perché. L'ha ripassato? No, Rasse l'ha inchiodato, ma ha preso di contrattacco. Oh. Ho inchiodato pure io e poi ho riaccelerato subito. Mi hanno resorpassato. Mannaggia, vabbè, dai, c'è due giri ancora. Oh. Eh, però ormai se n'è andato. Eh. Già, già mi sto immaginando il discorso che avrei dovuto fare in Svezia, sai? <ride> c'è niente. Ok, adesso mai più. Mi sono passato Ricciardo almeno. Ultimo giro, ultimo giro. Oddio. Oh Io dio, dio, dio, dio, dio, dio, rimani dentro, rimani dentro. Ti passo dentro? Sì. Grande Solo che mo lui adesso non so come ha presa sta fatto che avevo sorpassato l'ultimo giro, forse la potrebbe anche prendere male. Oh no, no, no, no, no, no. No, eh, ma ha ripassato! Ah, poi si sta diventando un di brutto eh, davanti Eh, sì, si! Tanto, io sono proprio addosso per sicurezza Ora, ogni cellula del mio corpo mi dice non fare cazzate adesso qui dopo la 130R anche perché siamo lontanissimi però io so che... non lo devo fare. E invece penso che mi dovrò accontentare il dodicesimo posto, purtroppo eh, io mi sono dovuto accontentare del terzo Però l'avevo passato, cazzo Leclerc mi ha fregato il giro veloce all'ultimo Che peccato, potevo arrivare a punti, eh Sarei potuto arrivare a punti Vabbè, però è stata una grande impresa la tua, eh ingegnere, è partito ultimo, praticamente No, senza praticamente, sei partito ultimo Perché hai cambiato i pezzi E di fatti il pilota del Vabbè. giorno Eh, beh, ma è giusto Però mi... mi, mi... Mi ci pulisco il culo Ah vedi ma Max Verstappen ha appena vinto il campionato del mondo vedi? Allora in virtù dei risultati di oggi Cioè io arrivo terzo L'ingegnere arriva a dodicesimo con una mega rimonta Posizione Dai. in classifica In questo momento io pensiamo. salgo su E sto a tre punti da lei E Tsunoda sta a 14 punti da lei L'avvocato sta preparando la freccia Per il <ride> sorpasso Dai. Vai in modalità gufata ingegnere Vabbè ragazzi io direi che finalmente è finita, finita. C'è un più e quindi ci vediamo alla prossima alla prossima